in questo nuovo video, oggi siamo qua per fare un altro video eh, dedicato a Amazon anzi a come evitare Amazon <ride> e in particolare oggi parleremo di libri allora prima di tutto mi scuso perché probabilmente sentirete tanto casino in, in sottofondo ma ho un nuovo gattino, Ha due mesi si chiama Boromir, eh, è un gatto rosso, gioca un sacco quindi fa tanto casino, quindi mi scuso in anticipo se sentite tanti rumori di sottofondo Spero che non si senta troppo perché ho il microfono addosso, però in ogni caso scusate, non ve lo faccio vedere per il semplice fatto che sta giocando tranquillo, lo voglio lasciare giocare e non, giocare, giocare, non voglio che mi interrompa, ecco molto bene Allora, quindi oggi parleremo dei posti dove possiamo comprare libri eh, per non supportare Amazon, ok? Io qualche tempo fa ho fatto un video dove ho parlato, salute tesoro mio ho parlato di uh, Amazon e di ragioni per cui Amazon andrebbe boicottato alla grande, però capisco anche che tantissime persone dipendono da Amazon, o comunque è anche l'unica piattaforma in cui magari riesce ad avere le cose necessarie. Uh, e... Eh sì. E eh, vabbè. Niente, eccolo. Eccola la bestia. Eccola la piccola bestia. Ciao, baromier. Sei hai? Allora, per adesso Boromir non, non sta andando d'accordo con Emma. Nel senso che no, patata, non, non, mi, devi, non mi devi toccare. Non mi devi, ah! <ride> Emma ancora non lo sta accettando. Cioè, all'inizio è stato tutto un processo molto stressante. Adesso invece lui vuole giocare tantissimo perché è un piccolo, una piccola bestia. Una piccola bestia, eh, però lei è ancora titubante, quindi per adesso lui deve star fermo in questa chiuso in questa stanza. Mi dà un sacco di bacini, mi graffia un sacco, mi morde un sacco, però ci amiamo tantissimo. Eh, quindi, ecco la piccola bestia. Se non mi seguite su Instagram, no, non l'avete visto. Però, ecco la mia piccola bestia. Ma oggi non parliamo di questa piccola bestia, vai a giocare, va a giocare, vabbè. Va. Eh, quindi mi sono persa nel discorso, molto bene allora, eh, stavo dicendo che eh, io appunto ho fatto un video su Amazon e ho detto che appunto io sto cercando di boicottarlo il più possibile infatti adesso mi sono proprio tolta dal dall'abbonamento, non ho più l'abbonamento Amazon e eh, mi è venuta voglia di leggere un sacco di libri No, non il mio vestito però Boromir il... Scusate questa interruzione Allora, um, stavo dicendo che uh, Mi è venuta voglia di leggere un sacco di leggere Però non, non voglio veramente comprare I libri fisici, voglio cercare di Limitare l'acquisto di libri perché Uno non ho spazio, due i libri costano tantissimo <ride> uh, E tre uh, Cerco di insomma uh, Leggere il più possibile in digitale, visto che a me Non dà fastidio leggere in digitale, ma capisco Che a molti può dar fastidio leggere in digitale Quindi adesso vi darò uh, delle soluzioni per evitare di comprare i libri su Amazon so che comprare su Amazon è molto comodo perché arriva subito e tutto è là, facciamo clic clic clic e ciao a tutti uh, però secondo me uh, ci sono dei posti molto migliori che, che dovrebbero essere incoraggiati meglio di Amazon Ecco, poi se l'unica scelta che c'è è Amazon non ve ne faccio una colpa perché io in primis utilizzavo Amazon per i libri tantissimo per il per soprattutto per il fatto che Uh, qua anche Quebec la gente soprattutto legge in francese, ecco che mi salta addosso sto qua, cosa stai facendo, cosa stai facendo, um, quindi tipo compravo tutti i libri in inglese da Amazon proprio perché le librerie locali non è che fossero chissà che fornite, però ho ripreso in mano uh, la mia tessera della biblioteca che non ho, tanti, non ho utilizzato tantissimo perché il loro catalogo uh, dei libri digitali era un po' limitato. Uh, non vado in questa biblioteca perché è tipo lontanissima da casa mia, però è la biblioteca più grande di Montreal um, e quindi volevo appunto puntarmi sul digitale, però secondo me col Covid hanno iniziato anche ad, um, ad avere un catalogo migliore rispetto a prima proprio perché tanta gente non poteva spostarsi, tante cose sono rimaste chiuse, quindi insomma e quindi adesso ho ripreso a leggere le cose in digitale grazie alla biblioteca, quindi anche gratuitamente, ovviamente non trovo tutti i tu titoli che mi interessano, ma ciò che trovo prendo subito, così evito di comprare o comunque... Quindi, eh, questi, questi, questi siti in realtà io li ho già eh, consigliati su Instagram, però se non mi seguite su Instagram capisco che eh, forse non, vi siete persi questo mio post, però adesso vi darò dei post dove poter comprare libri che per evitare Amazon se potete allora la primissima cosa che in Italia è super famosa e secondo me lo conoscono tutti non c'è niente di nuovo è il libraccio che appunto eh, si possono comprare eh, libri usati oltre che comprare anche libri nuovi eh, però ci sono anche gli ebook quindi, e potete anche vendere i vostri libri usati, quindi secondo me è una cosa molto bella, io per esempio se compro dei libri cartacei cerco di comprarli usati il più possibile ma so che non è sempre possibile ecco, quindi insomma alla fine si fa quel che si può, eh, il secondo eh, sito è bookdealer.it che io vi lascerò questo post di instagram comunque nel, nel, nella descrizione in caso vogliate andare a cliccare direttamente sugli account di instagram ecco Uh, che è una piattaforma uh, che è nata durante la pandemia appunto e uh, cercano di aiutare le librerie indipendenti quindi praticamente grazie a questa piattaforma voi andate a sostenere delle librerie più piccole che non siano insomma le solite, insomma, Filtrinelli, uh, Mondadori, eccetera IBS credo che sia anche questo super conosciuto perché alla fine mh, è la piattaforma online forse dal quale la gente più comprava libri a mio parere in Italia uh, e hanno anche i book, hanno anche libri usati, anche hanno la sezione vintage addirittura, ho visto alcuni libri molto bellini, un'altra piattaforma questa è solo per l'ebook, se siete amanti del digitale, assolutamente questa che è bookrepublic.it eh, dove ci sono solo i book, quindi eh, ci sono un sacco di offerte e quindi se appunto se volete comprare perché alcuni book giustamente io li compro altri si trovano anche gratuitamente su tanti siti, per esempio i classici, robe ma anche su Amazon stesso, se avete Amazon, tutto quanto, sì nella sezione ci sono tante offerte, alle volte ci sono dei libri gratuiti però io appunto cerco di evitare Amazon questa è una soluzione per evitare Amazon ecco. a livello internazionale c'è una cosa bellissima che è Book Depository che eh, spedisce in tutto il mondo gratuitamente e si trovano un sacco di bei libri l'unica pecca è che comunque fanno parte di Amazon quindi se volete evitare Amazon a tutti i costi o comunque, come dire, la casa madre eh, non ve lo consiglio però eh, se invece cercate comunque libri belli lib lib libri in lingua, in inglese soprattutto Edizioni straniere, tutto Book Depository fa per voi, però appunto sappiate che è affiliato ad Amazon. Come Book Depository c'è un altro e-commerce che eh, è a livello internazionale, quindi non è solo a livello italiano, che è Better World Books eh, che vende sia libri nuovi sia usati e spediscono ovunque alle volte spediscono o dagli UK o dagli Stati Uniti quindi potrebbe essere una cosa molto utile quando ho fatto questo post qualcuno mi ha lasciato nei commenti altri suggerimenti, quindi ve li dico per esempio c'è World of Books eh, LTD che è anche questa tipo spediscono, eh, vengono, vengono sia, vendono sia libri nuovi sia libri usati e spediscono i balaggi riciclati a quanto dicono quindi questa cosa è molto bella uh, molti moltissime persone mi hanno detto che vinted è molto valido se volete comprare libri manga uh, fumetti eccetera a quanto pare tanta gente vende là per esempio di pop si trovano meno libri usati però a quanto pare su vinted italia mi dicono che molti hanno trovato tantissimi libri uh, oppure mi, mi dicono che anche su facebook ci sono dei gruppi quindi se avete ancora facebook ci sono dei gruppi di scambio libro oppure c'è anche Uh, Accio Books Che si possono scambiare i libri Tutto molto bello E queste sono un po' le alternative se vogliamo evitare Amazon Ovviamente vi lascerò il link di tutte queste cose In uh, descrizione Quindi se volete andare a vedere il sito voi direttamente Trovate tutto nella descrizione uh, Fatemi sapere se cosa utilizzate voi Se utilizzate la classica biblioteca Il classico mi faccio prestare i libri uh, Se comprate i libri Se amate il digitale Se non amate il digitale volete solo libri cartacei, Fatemi sapere Noi ci vediamo alla prossima volta Ciao Tchau!